Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi preparerò un succulento coniglio in agrodolce. Il coniglio in agrodolce è un piatto tipico della tradizione siciliana. In un passato, in un passato non poco remoto lo savano le nostre nonne nelle grandi occasioni. Tra gli ingredienti non possono mancare le olive nere. Ma ciò che, ma ciò che conferisce al nostro piatto quel suo caratteristico sapore sono l'equilibrio tra l'aceto e lo zucchero. La tradizione prevede una marinatura in di una notte con del vino bianco e delle spezie ed io farò proprio come prevede la tradizione. Dopo aver fatto marinare il coniglio per una notte, in frigorifero con vino bianco e spezie, soffriggere separatamente le cipolle e far rosolare il coniglio fino a completa doratura. Quando le 6 cipolle sono completamente appassite, si aggiungono l'equivalente di due cucchiai d'olio. Porta l'olio a ebollizione o a frittura si fa soffriggere e appassire un altro po' la cipolla, le cipolle, le sei cipolle con l'olio, due minuti possono bastare a abbraccio il gas al minimo e comincio ad aggiungere i pezzettini di coniglio che ho precedentemente soffritto, adagiandoli uno accanto all'altro nella, sulla cipolla quando il miglio è completamente adagiato dentro la nostra pentola eh, abbasso il fuoco aggiungo una manciata di uova passa due cucchiai di olive nere carote e le spezie è quello che è rimasto della marinatura. A lascio il coniglio a ribollire un altro po' nell'acqua nell di cottura della cipolla e mm, preparo il mio agrodolce. Questo è come preparo io l'agrodolce. Prendo mezzo bicchiere di aceto ai quali aggiungo 2-3 cucchiai di zucchero, 3, lo rimescolo Faccio sciogliere bene lo zucchero quando lo zucchero è ben sciolto aggiungo l'aceto e, e lo zucchero dentro, il mio, eh, dentro la mia preparazione al mezzo bicchiere d'acqua e porto il coniglio a ebollizione a fuoco molto vivo. Quando il coniglio comincia a ribollire giro un po', Sale. bene affinché il sale si distribuisca su tutta eh, la mia preparazione dopodiché ehm, abbasso il gas di cottura al minimo e faccio cuocere per 45 minuti quasi a metà cottura, aggiungo due, due rametti di rosmarino e continuo a far cuocere fino al completamento del tempo di cottura. Durante i 45 minuti che serviranno al coniglio per cuocersi bene, andrò a rimescolare di tanto in tanto. Il fuoco ricordo che sempre sarà al minimo, copro, passati 45 minuti vado a controllare il mio coniglio. Se la forchetta entra bene nella carne significa che il, coniglio, il nostro coniglio è pronto. Se invece ho qualche difficoltà allora continuo con la cottura per altri 15 minuti la mia forchetta entra bene quindi a questo punto il coniglio, il mio coniglio è pronto posso procedere a chiudere il gas e lascio riposare il coniglio nella pentola per circa 2 ore ecco pronto il nostro coniglio buon appetito